appena tornato da Parigi e vi do raccontare un po' di cose quindi palestra, sono tornato qui e adesso a casa mi sono comprato il pollo, mezzo pollo ruspante, eccolo qua con il fegato c'è qui, i fegatini, me ne hanno dati due anzi, i fegati e i cuoricini che facciamo? Voglio fare il pollo, lo sapete perché voglio fare il pollo alla cacciadora? Perché ieri sono stato in un posto dove ho mangiato bene, devo essere sincero, bene e ho mangiato la, la tenina di foie gras ho mangiato le patate buone, il purè fantastico poi il pollo con la panna e la vaniglia buono lì per lì, ma non si può fare Qua mi è rimasto, stanotte mi sono girato non so quante volte Allora, pollo alla cacciatura come lo si fa a casa Mariola pollo, ruspantello poi, ruspantello, eh, mezzo ruspante, poi cuoricini, fegato che mi piace, l'aglio il peperoncino le alicette, guardate, belle, guardate, stupende poi, l'aceto di vino bianco le olive denocciolate, o anche con nocciolate vanno bene e un bel bicchiere di vino bianco poi rosmarino e salvia, se la volete ok, sentite questa canzone, non ci lasceremo mai vi assicuro, non ci lasceremo mai padella bollente, calda, calda, calda, calda, calda, come piace a noi adesso olio l'olio Amico mio, caro Giorgio, Franci, fantastico, l'olio roscano qui, in questa occasione, è perfetto, o oh, un olio della sabina, quello che volete voi, poi, spicchietto d'aglio, così, tacchete, lo mettiamo così, e poi il pezzetto, i pezzetti di pollo, guardate come ho fatti, piccoletti, ho fatto tagliari, li ho fatti tagliare, si devono devo rosolare bene, beh, oh! Non levate la pelle, eh, che vedete, il pollo, non, non mi quel pollo bianco, slavato, che se ne fa rosso così da crudo, un polletto ruspante Allora, lo dobbiamo colorare bene quindi, forte, bello arrabbiato sto fuoco Allora, io oggi, quindi, mi è venuto in mente ritorno da Parigi con il pollo, alla panna e la vaniglia voglio mangiare il pollo che faceva mamma a casa alla cacciatora e questo è quello che stiamo facendo Guardate, bello abbruscolito, guardate così, bello levo l'aglio adesso, vino bianco sfumo così punisce anche il fondo della padella, guardate bello, bello, bello, bello poi, mentre sfuma io prendo un pezzetto d'aglio fresco, così lo ricordate come facciamo noi, no? che lo schiacciamo tutto quanto eccolo qua poi, e metto qui dentro, vai poi, a alicetta io ce la metto, mi piace da morire qua, così mi dà un po' pure il sapore così bella, questo è proprio il peperoncino mi piacciono tanto poi peperoncino ancora eccolo qua qua, bello piccantino come fa mamma perfetto poi, vado con rosmarino mi piace da morire dà quel senso di freschezza stupendo non esagerate però lo, lo mettete subito lo mettete bello, così mescolatina guardate qua, guardate che ho detto aceto adesso rilassiamoci, calmiamoci un pochettino abbassiamo il fuoco così così aggiungo un pochissima acqua sì. Papic, fai delle musiche fantastiche è stupendo, questo poi cocktail martino è eccezionale guarda, adesso vi faccio ripartire il bollore metto il coperchio <ride> e io voglio voglio, la fine come la voglio, il finale di questo piatto lo voglio vedere con l'olietto, il fondino del pollo proprio come i vecchi arosti che si fanno in casa coperchio, e quanto tempo? 40 minuti e è pronto il nostro buono alla cacciatora. All'ultimo metto le olive, vai! Sono passati 20 minuti, mi sono dimenticato una cosa. A 20 minuti aggiungete io, io perché a casa mia, a casa tua non si butta niente perché soprattutto la roba è buona. Metto i fegatini del pollo, quelli che mi ha dato il macellare. mezzo pollo, o, o mi prendo la testa, o prendo i fegatini. non so, se i fegatini. Quindi, mescolo. Bene faccio bene il insamore, guardate già intanto oh, guardate che cremetta che spettacolo e fra 20 minuti è pronto tutto ma sapete che faccio? mi toglie un po' il pensiero aggiungo pure le olive, così olive, qua, abbondanti, buone io uso quelle là diciamo, conservate sott'olio mi piacciono da morire, le nocciolate così non abbiamo problemi e adesso, abbasso di nuovo così mi raccomando, io aggiungo i fegatelli. Ah, se a voi non vi piaccio, non li mettete, ok? Ci vediamo fra 20 minuti. Siete pronti? mai non cambi mai. Allora, guardate qui. Ho messo il piatto così bello ampio perché vi voglio far vedere proprio quello che desideravo fare adesso lo vedete, eh? Faccio con le pinze solo per fare una cosa più ordinata, poi guardate qua, spengo vedete qua, sto fondino bello, ricco d'olio guardate qua guardate qua guardate qua, ma che spettacolo è? eh? guardate qua guardate che spettacolo! Neve, cioè mi sto commuovendo, fermi! Mi sono portato il pane da Parigi Guardate che bel pane, buonissimo, il pane lo fanno bene, eh! Metto qua perché io mi ci voglio mettere adesso queste cosette che poi accompagno con tutte queste, io intingo, faccio, bagno Allora, a me mi fa impazzire questo pezzo qua questo, allora, ricordate sempre una cosa che gli arrosti sono buoni riscaldati, cioè fatti raffreddare bene, che si insaporiscono tutta quanta questo condimento e poi ce li mangiamo, ce li riscaldiamo e ce li mangiamo Vado eh! Mmm mm. Buonissimo, cotto bene Saporito Quindi Amici miei fate tante belle cose, francesi miei, però mettiamo a sapannare tutto Adesso abbiamo il pollo buono? due ingredienti buoni e meglio il pollo da cacciatore mi raccomando, fatelo, buonissimo per domenica, fate domenica questo qua mmm, mmm, mmm, mmm mm. bontà Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più